Max, se una donna venisse da te a chiederti una lezione privata, mh, quale sarebbe la prima tecnica che le insegneresti? È esattamente la stessa che insegnerei a un uomo, che dipende da che cosa gli serve. Cioè, la persona viene con determinati obiettivi e alle volte con determinate paure, quindi il programma, soprattutto un programma che Deve essere tagliato a misura sulla persona, soprattutto perché se stiamo parlando di una serie di lezioni che non solo devono servire dal punto di vista pratico, ma devono anche essere utili alla persona proprio per gestire l'ansia di una funzione di aggressione, dobbiamo trattare esattamente le casistiche che la persona ritiene probabili, anche se non lo sono, e che generano una persona ansia. Dopodiché, possiamo attuare un problema ragionato ma all'inizio dovevo trattare